08119338714 1 1, 9, 3, 3, 8, 7, 1 4. Perfetto, eccoci qua in studio, benvenuti, bentornati a tutti i nostri carissimi amici ascoltatori, soprattutto vecchi e nuovi. E stasera è una puntata scoppiettante perché in studio abbiamo un sacco di ragazzi, un sacco di giovani e li presento subito, immediatamente voi conoscete i punti di vista, la trasmissione che noi facciamo in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine salutiamo il direttore Antonio Mattia e direttore stasera presente in studio ma dietro alle telecamere ci sta il famoso Barone Zazzà che ci fa un saluto, Barone saluto generale ecco un saluto generale io invece passo a salutare e a presentare i nostri giovanissimi, bellissimi e bravissimi ospiti Chiara Biagini produttrice e regista Annalisa Normale io spero di nome anche di fatto produttrice ed aiuto regista il bravissimo Vincenzo Limongelli produttore e aiuto regista qua aiutano tutti poi vediamo chi fatica dopo poi abbiamo Isabella Michel. Pisco fotomodella e Futura la vedremo presto in qualche produzione televisiva, Fotorattrice. E poi la bravissima, perché ho visto dei lavori di Melissa Fusari, fotografa, ma è quasi riduttivo, è un architetto della fotografia, ho visto dei lavori veramente meravigliosi. Però adesso bando ai complimenti, bando alle ciance, andiamo subito a fare il nostro primo giro di domande e partiamo dalla nostra produttrice regista. Chiaro, ma come, io darò del tuo a tutti stasera, sono ragazzi, di solito in, in televisione ci diamo del lei, ma come faccio a darvi del lei? Quindi, come ti è passato per la testa? Perché ho fatto il produttore per un pochino di anni, dopodiché mi sono fermato e ho detto, oh madonna mia, che ho combinato? come ti è venuta in testa questa cosa? Beh, innanzitutto non sono solo io la produttrice ma ci sono anche loro due che siamo tutti e tre i produttori della compagnia eh, eh, bene, a me è venuta un'altra idea testa, in testa Guarda in realtà. camera, so vieni sì, di no, profilo no. e sei mostruosa allora, <ride> a me è venuta in realtà un'altra idea in testa è quella di creare <ride> appunto uno spettacolo un po' particolare un po' difficile anche e loro mi hanno appoggiato in tutto e per tutto e questa è l'idea un po' folle in realtà non è stato tanto il produrre ma lo spettacolo in sé per sé che poi è... parliamo anche dello spettacolo. E esatto, eh, adesso... la compagnia diciamo che abbiamo voluto iniziare un nostro percorso, perché abbiamo, abbiamo voluto credere in noi stessi, ecco perché abbiamo voluto creare questa realtà, una nostra realtà. E così abbiamo iniziato a fare poi spettacoli. Io voglio dire a tutti quanti voi presenti, e lo dico anche a me, che noi avremo. Eh, noi abbiamo tolto di mezzo le telefonate da casa perché ci rubavano un sacco di tempo e non riuscivamo poi a parlare come piace a noi fare con i nostri ospiti, però non ci sono telefoni, ma arrivano messaggi perché c'è il numero di telefono pubblicato. Ecco qua. Allora, un grandissimo saluto va a Sergio e Tiziana eh, nostri carissimi amici che ci seguono da sempre questa è l'ottava stagione che il punto di vista va in onda e abbiamo raggiunto dei numeri veramente fenomenali di indici di ascolto certificati chiaramente e non come fa qualcuno, sai voglio fare il bravissimo quindi torniamo eh, a, ad Annalisa Annalisa abbiamo detto che sia normale, ormai da casa si sono quasi convinti, adesso dimostracelo quindi tu sei una coproduttrice di questo Spettacolo, spettacolo, dimmi solo l'anima dello spettacolo, non... Allora, lo spettacolo parla di bullismo. Ah, bellissimo, ottimo. toccare il bullismo, quindi è veramente interessante. E sono tantissimi, sì. molteplici e quindi nello specifico in questo caso... Bullismo possiamo dire, sì, perché poi tocca il bullismo, il body shaming, quindi ne tocca parecchi. Sì, il mm. body shaming. Omofobia. Poi, appena Oddio. andate in teatro, voglio essere vostro Oddio. gradito ospite, invece. Eh, questo ragazzo io lo vedo e lo, in mezzo a sé due. Lo tra lo... le grinfie. Tra le grinfie. Eh, di... tra le grinfie. Quindi, Vincenzo, Vincenzo, produttore e aiuto regista. Fare, esatto. Sì. Fare il regista è un mestiraccio, Io lo faccio perché faccio documentari. Lo, lo dicevo prima, fra le righe, anche a telecamere spente. Abbiamo fatto una produzione bellissima per Globo TV in Brasile. E vi dico che è un lavoraccio. Sì. Fare l'aiuto regista è la cosa. Peggiore perché il regista sfoga tutte le sue frustrazioni <ride> se non è il regista. Ogni è il regista della. della Effettivamente è lei, lei è sì. Però io la vedo brava perché ha l'occhietto tranquillo. Eh, non tanto. Non tanto. Che, qual, qual è la, la sensazione, l'emozione di stare alle spalle di chi sta dietro una telecamera e gestisce? Eh, allora, eh, è la tua prima esperienza, presumo. Sì, sì, esatto. Per tutti voi sì. è una prima esperienza, sì. che belli. Questa qui è, è stata un'esperienza effettivamente molto faticosa perché stare alle spalle di un, di, un, di un qualcosa di così grande, perché ad esempio noi nel, nel musical abbiamo a che fare con tante persone da dover gestire, quindi tra ballerini, attori, eh, tecnici, musicisti. Quindi, eh, musicisti, sì, assolutamente. Quindi è una faticaccia eh, soprattutto eh, cercare di far coesistere... Il tutto, ecco. Eh, poi mi racconterai qualche aneddoto. Questo primo giro di domande è proprio sì. per conoscersi i ragazzi. Fatemi parlare con Isabella. Isabella, Isabella, nome, nome, Omen. Bella, bellissima, bravissima. Io ho visto delle immagini, l'ho vista addirittura trasformata. Lei, lo dico tra virgolette, è una ragazzina, quanti anni hai? La settimana prossima ne faccio 15. La settimana prossima, però lei aveva un sogno e questo sogno veramente lo stai realizzando un pochino alla volta, grazie anche a Melissa, credo di sì. capire. Come ti è venuta nella testa di diventare modella e poi questo grande passo di volere addirittura sulcare le scene? Dai, parlami di te. Allora. Parla a tutti quanti loro. <ride> allora, uh, Melissa è stata conosciuta in una maniera, penso, molto casuale, cioè... Uh, nel tentativo di entrare a far parte di un'agenzia, ho conosciuto lei e devo dire che il 29 settembre del 2018 penso sia stato uno dei giorni più belli della mia vita perché l'ho incontrata per la prima volta e da quel giorno abbiamo cominciato ad avere questo rapporto molto molto molto bello <ride> e devo dire che per me adesso è come una la maggiore quindi se già da piccola guardavo le persone in televisione e dicevo oh, voglio diventare come loro grazie a lei adesso questo sogno sta si crescendo sta ogni giorno sempre di più che bello vedete che eh, volere potere le cose poi mentre stiamo parlando eh, scorrono anche le immagini poi facciamo scorrere anche le immagini del teatro ne abbiamo una veterana anche se è giovanissima melissa fusaria ha un background abbastanza importante alle spalle io l'avevo detto prima in apertura, lei fai. Io è la mia impressione, sei un architetto dell'immagine, parlaci sì. di te, dai. Eh, io mh, nasco come ritrattista. E... e lo si capisce anche un <ride> po perché c'è quel tocco sì. veramente pittorico nelle immagini. Sì, e lavoro tantissimo con i personaggi famosi e con tante testate giornalistiche molto importanti e non è stato semplice iniziare eh, però adesso sì, è un ambiente sono, abbastanza sì, complicato sì. anche molto tortuoso come un po anche quello del teatro ma in generale quello là dello spettacolo eh, sì è molto difficile sì, è, è anche noi io anche quando avevo i capelli ho iniziato questo percorso <ride> vi assicuro che veramente non è stato facile eh, mi sono dovuto fare eh, spazio aggomitato Vai. adesso comincio a vedere i risultati e sono bellissimi quindi... hai un profilo bellissimo ma dovete guardare <ride> tutti quanti in camera Sono da casa vedono il naso, i capelli dovete guardare sempre in camera non parlate con me so che è un po' complicato quindi ritorniamo a Chiara ci siamo fatti questo primo giro allegro per mettere anche a loro agio questi ragazzi che forse è la prima volta che appaiono in televisione allora io devo dirvi che il canale 86 è un canale storico, un canale importante che ha un, degli ascolti veramente importanti e quindi chi non lo sa, voi che da casa che ci seguite da sempre, insomma, ripeto siamo all'ottava stagione, lo sapete ma ci sta facendo zapping in questo momento, fammi vedere questo che sta dicendo, stiamo raccontando dei sogni e delle storie di questi giovani, di questi ragazzi che partono dal teatro per poi finire eh, sulle passerelle ma anche chi le porta sulle passarelle attraverso il lavoro dell'immagine, dell questo è un mondo dove si vive d'immagine, nel teatro non è propriamente così, nel teatro sei bravo o non vai da nessuna parte. Noi abbiamo fatto la terza puntata, e ne parlai con te Chiara sì, telefonicamente, sì, sì, sì. l'abbiamo fatta dedicata al teatro e in studio avevamo degli attori ormai navigatissimi. Qual è l'obiettivo che vi siete dati, se vi siete dati un obiettivo? Allora, noi in realtà abbiamo vari obiettivi. Il primo è portare appunto un messaggio molto importante che chi fa questo mestiere può farlo indipendentemente dalla propria forma fisica, indipendentemente da, uh, dalle da, da delle caratteristiche che si ha. Uh, in televisione sì, ci vogliono determinati canoni, però in teatro noi appunto facciamo ballare persone in carne, facciamo, cioè abbiamo un coreografo che bravissimo che fa ballare, lo posso, posso dire chi è il mio il coreografo è Paolo Pot Broscritto. No dovete dire Paolo tutto. Broscritto che ringraziamo e quasi dire tutto Paolo Broschetto che ci ha fatto delle coreografie bellissime non solo per questo spettacolo che è, diciamo quello che Io il mentre parlo con loro. Ci ho avuto già 32 domande da casa. Ragazzi, <ride> ecco, calmi, infatti, qui non siamo riuscirò in scena. a raccontare tutti ne sceglierò qualcuna e eh, una è arrivata proprio in tempo reale fare ballare delle persone in carne sì. è, è un'opera non complessa voglio dire perché tante volte anche le persone in, hanno una grazia e uno stile che uno secco secco come guardate quanto sono bello non, non riesce ad avere non è questo, è proprio la, la convinzione che non si possa ballare se si è in carne invece oggetto teatrale più che dello spettacolo dove... Toccate dei temi di grandissima attualità, quindi perché avete scelto questo filone? Perché è una moda adesso parlare anche di questo o perché ne avete sentito proprio l'esigenza? Ne abbiamo sentito l'esigenza perché in parte alcuni di noi hanno proprio vissuto queste cose a scuola e noi lavoriamo proprio per le scuole, soprattutto per portare questo messaggio e per far sì che i ragazzi capiscano che il bullo effettivamente è un perdente anche lui, perché anche lui è, è un debole, <ride> sostanzialmente noi abbiamo fatto più di una puntata dedicata al bullismo quando quella ragazza poverina Marisa si suicidò a soli 26 anni e lanciandosi dalla finestra. Il bullismo è veramente una malattia, è una patologia dei deboli, affligge prevalentemente i deboli che fanno gli spacconcelli sui perbene, non sui deboli, che il vero debole è il bullo. Vai avanti. E che quindi è proprio inutile fare atti di bullismo, non porta da nessuna parte. E si diventa anche un po' ridicoli per parte. certi aspetti. E comunque stiamo vedendo che i ragazzi dopo lo spettacolo riescono a capire e ad entrare un po' in quest'ottica, almeno lo speriamo. Sì, no, ma appunto per questo voglio aggiungere una cosa Prego. importante sul, su questo tema. Noi abbiamo trattato questo tema in particolare perché nella nostra compagnia che è formata da 15 attori in scena e dietro le quinte vabbè, ce ne sono di più ovviamente. Di molto siamo Sì, esatto. Sì. Quindi, e... Però dimmi una cosa, fra musicisti, ballerini e attori il cast è di quante persone? 15 persone in scena cioè ah. quindi proprio in scena, in scena sono, 15. sono 15 e poi una cosa importante è che noi in questo spettacolo balliamo, cantiamo e recitiamo contemporaneamente il che non è proprio eh. per tutti e da tutti per essere degli esordienti devo dire eh, veramente un applauso bravi, bravi, bravi perché è complicato, siete partiti dall'alto e non dal basso Invece con Vincenzo, voglio dire, Vincenzo, tu a parte il ruolo, abbiamo detto, di aiuto regista, eccetera, hai anche delle. Parti di attore all'interno? Sì, esatto, sì. ognuno di noi ha delle parti come attori insomma, in, questo, in questo spettacolo. Io interpreto il, il capitano della squadra di basket, che inizialmente ah è il bullo della situazione, quindi è colui che. <ride> Mi fai cadere veramente. Vai. È colui che bullizza il gruppo dei perdenti. Eh, invece loro due, lei è, è l'altra protagonista che uh, fa parte insomma, del gruppo del, dei, dei perdenti con quelli lei. Che vengono pulizzati. Esatto, quelli che vengono pulizzati. Noi siamo eh, le posso dire queste due furbette qua la faccia delle perdenti non ce l'hanno? E se dicesse una cosa diversa? e infatti proprio per questo è il messaggio è giustissimo, è questo, non esiste in realtà un perdente, siamo esatto. tutti perdenti si è perdenti quando non si ha fiducia in, in se stessi, se stessi. In se stessi. quindi come finisce sta cosa? Eh no, ho No, zona. non ah. voglio sentire la, che è l'assassino come <ride> finisce nel senso, finisce nel senso il che, suo ruolo No, finisce che i, i bulli alla fine si uniscono con i perdenti e, e diventa tutto un gruppo cioè nel senso che non, non esistono vengono accettati esatto, perché poi esatto. il bullo è quello che sostanzialmente da qualcuno viene anche applaudito perché lo temono un pochino lui si sente un pochino quello tosto fuori dal corpo Però in, questo, poi... in questo caso vengono accettati la, proprio i bulli la, del... la vera forza e la vera speranza del bullo è quello poi di integrarsi e di essere parte del gruppo esatto. e quindi tu realizzi questo alla sogno alla fine, eh, sì esatto, i Bulli uh, fanno okay. poi parte del Bully Club non è il contrario che, insomma, che i perdenti... Uh, si innalzano ad, ad una situazione di popolarità della scuola, ma sono proprio i bulli che fanno un passo indietro e capiscono che insomma, quel, il modo di agire che hanno fatto fino in quel momento era totalmente sbagliato e quindi creano un gruppo unico, ecco è tutto attraverso la musica attraverso la musica che è bellissima è uno dei messaggeri principali di, di informazione ma anche di, di messaggi culturali la musica l'arte infatti durante il periodo covid quando i teatri sono stati chiusi la gente si è incattivita si è ingriggita perché mancavano questi, questi input c'è stato uno degli attori i nostri ospiti che, che ha, ha creato uno spettacolo ad hoc che si chiama fact page che consiglio a tutti quanti di vedere perché Massimo è il Massimo il programma che fanno è, è stupendo, è veramente da vedere, onore ai due miei amici Isabella Isabella in francese, Isabot che è il nome di una principessa tu sei una principessa, una principessina sicuramente e abbiamo detto che tu hai non raggiunto un sogno ma stai cominciando a, a l'obiettivo anche se sei giovanissima, bellissima e bravissima, però un obiettivo come primo step, perché sai benissimo che non si arriva, tranne eh, se beh, effettivamente non sia proprio una botta eh, di fortuna, non si arriva immediatamente sulle grandi passerelle. Ti sei data un pochino di limiti, ma soprattutto anche un'idea del sacrificio, perché è un lavoro che, che richiede un impegno fortissimo, giusto fotografa, eh sì. Quello di una modella è qualcosa di eh io non sì, potrei mai lavoro fare. lavoro molto duro. Procida, per esempio, ho mangiato alla grande uno spaghetto con le cose. figuratemi se posso fare il modello, posso fare per una trattoria, dicevamo? Allora, io ci sono sempre stata cosciente di eh, tutto ciò che sarebbe potuto capitare, diciamo, da, come modella a partire da quello che può essere un disturbo alimentare in quanto il mondo dello spettacolo è purtroppo. Orribile, ma allo stesso tempo fantastico. Quindi uh, è sì, sì, molto, molto consapevole, è bella questa cosa che stai dicendo, se sì, sì, mi piace. Sì, mi sono pienamente consapevole, però è talmente bello riuscire a vedere, insomma, questi grandi macchi. L'altra faccia della medaglia, diciamo. Sì. Perché <ride> il sentito di dire una cosa, poi essere là, sulla passerella, i flash, le telecamere, le cose, ti danno quella carica, ti sì. esaltano un pochino, sì. è vero? Sì, in realtà tutto ha, ha i propri aspetti positivi e negativi, quindi alla fine dico ok uno può anche pagare un prezzo magari con la propria salute però fino a che è una cosa che almeno a me rende felice penso vada bene correre questo rischio poi ovviamente so che non è una cosa ma positiva ma io so che c'è una mamma che ti controlla moltissimo mm. quindi <ride> sì, i rischi sì. sono sicuramente sì. tutti anche calcolati <ride> e, anche controllata a vista <ride> ecco. tutti i secondi quindi. e poi è brava perché io da cattivo giornalista, la interrompo ogni tanto proprio per vedere se lei riesce a riprendere il filo, del, e lei lo fa, lo fa bene anche, N non è uno scherzo, questa è una cosa molto importante. Continua. Eh, mi ha lasciato eh? un attimo spiazzata. Io ecco. lo faccio a pochi, sono, sono pessimo. Allora, <ride> Melissa, pregi sì. e difetti di questa modella? Allora, Isabella ha un'intensità pazzesca, che io faccio fatica ancora adesso a trovarla in tante modelle e in tante persone. E tra poco abbiamo in progetto. Eh, lei scatterà per una collezione, per un brand famoso, che non posso farvi nomi per No, ora. non li facciamo, <ride> se <sennò> no facciamo pubblicità <ride> Però, e, e gli sponsor ci minacciano. E, okay. <ride> e quindi sono molto soddisfatta di questa cosa e, e spero hai che parlato, questo porterà... Hai parlato di intensità, mi sì, piace questo sì. aggiuntivo. Sì, Isabella ha un'intensità che ecco, come ho detto prima, fa fatico a trovarla in tante persone. E lei riesce a stare tranquilla davanti Legia, a un obiettivo. Mi mi fate scorrere le immagini di qualche posa sì. di Isabella, gentilmente, grazie, Ecco. Sì, è tutto ecco, in cioè, modo naturale. riesce a Sì. Isabella è una ragazza bellissima, però è una ragazzina di 15 anni. Guardate qua. Sì, anche le pose naturali. Un dipinto. È un dipinto, sta sì. ragazza. È bravissimo, Grazie. è portatissima. Quindi è facile lavorare? Sì, facilissimo. Perfe invece non è facile lavorare con questi qua, Chiara? <ride> non è assolutamente. Assolutamente, con nessuno di questa compagnia è facile lavorare, compresa me però. Però siete un bel gruppo affiatato, affiatatissimo, come sono affiatati anche i nostri sponsor, perché pressa spinge la pubblicità, quindi a fra pochi minuti. Pubblicità.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 081-1933-8714 Eccoci qua, ritornati in studio, bentornati a tutti quanti gli amici da casa. Noi a telecamere spente stavamo un pochino chiacchierando e volevo convergere e fare un'unica domanda valida per tutti quanti perché siete tutti quanti giovanissimi e questa è una domanda che io ho posto a persone della mia età e anche un pochino più giovani però oggi eh, tra gli adulti per esempio è frequente il pensiero secondo il quale i giovani non sono particolarmente interessati all'arte o alla cultura secondo voi è veramente così? la domanda vale per tutto e non voglio scopiazzature Chiara? Sì, in realtà non è Voi proprio questo. Voi siete sempre sì. proprio viventi esatto, non è così. esatto, non è così solo che devono essere stimolate le persone devono essere stimolate e alcune volte mi permetto di dire che non aiuta la televisione perché si pensa di poter fare questo mestiere senza studiare invece no, bisogna studiare questo che deve invogliare i giovani a farlo e, a, a fare questo mestiere eh, studiando tantissimo è quello che però spaventa perché molto, molte volte si, eh, si, si cerca la strada più facile con la televisione ma invece no si deve cominciare a studiare ed ecco per questo che i giovani a volte sono molto um, poco invogliati, soprattutto perché non capiscono, almeno per quanto riguarda la cultura del teatro. Molti teatri adesso um, sono in difficoltà, non solo per la pandemia, anche perché molti giovani non vanno a teatro. E' questo che noi stiamo, stiamo cercando di fare, portare i ragazzi a teatro per invogliarli a dire quello, quello che voglio fare anch'io. E questo è il nostro obiettivo. No, noi diciamo che questo paese... È stato, è stato costruito anche grazie al teatro c'è una famosissima opera di Verdi dove la gente dallo scalone ma anche dai palchetti lanciavano la parola Verdi per dire viva Vittorio, Vittorio Emanuele d'Italia, Re, Re d Italia. D Italia. e quindi è stato proprio il motore, il teatro che ha fatto veramente nascere anche le basi per formare questo paese vai tu allora io mh... Credo che l'arte sia una cosa importantissima. Mi soffermo più sulla musica perché io principalmente sono una cantante e credo che la musica in generale, se la studi, se la pratichi, ma solo se l'ascolti, è il mezzo di comunicazione più grande. Sì, e quindi... Sono d'accordissimo. Io credo che i ragazzi, ecco, come lei, se stimolati possono arrivare a quello, ma anche solo ascoltando la musica possono esprimersi, perché la cosa importante è trovare una strada per... Esprimere e capire i propri sentimenti. Brava, mi è piaciuta molto questa sintesi. Vai, Vincenzo. Allora, come diceva Chiara, il nostro obiettivo per l'appunto è eh, quello di avvicinare proprio i giovani al, al mondo del teatro e dal musical. Proprio per questo noi ci affacciamo ad un pubblico di ragazzi e di bambini, eh, proprio perché eh, speriamo che tra eh, loro scatti quella passione, scatti quell'interesse, scatti quella curiosità che li invoglia poi in futuro a proseguire, ma non soltanto come diciamo, artista, ecco, perché poi c'entra i vari ragazzi, c'è qualcuno che ci ha fatto questa domanda, ci ha detto, ah, io da grande vorrei diventare come voi, per noi è stata veramente una grandissima eh, soddisfazione. dovrebbe scattare, se avessi pubblico in studio, qua dovrebbe scattare l'applauso per quello che sta dicendo Vincenzo, bravo Vincenzo, veramente. Io adesso faccio impazzire un attimo la regia perché voglio partire da Melissa che mi dice Sergio non farmi parlare tanto, Melissa io mi sono preparato un'ottantina di domande per te e, e poi ti devo fare delle domande perché tu non immagini quanti giovani e giovane, giovani, giovani e vogliono intraprendere la tua strada la storia della fotografia è stata un crescendo di scoperte e di innovazioni negli anni che vanno addirittura a cavallo tra il 1830 e il 1850 quindi periodo della nascita della fotografia che tu hai studiato e conosci benissimo e quindi la fotografia rappresenta un mutamento straordinario la domanda è questa però la fotografia è quell'arte tecnologica resa possibile da uno strumento denominato macchina quanto è importante il tipo di macchina fotografico, quanto aiuta. Allora, questo è facile per una fotografa. Ascoltare. Non è la macchinetta fotografica che fa il fotografo, ma è la fotografa che fa la foto. Quindi possiamo avere anche il telefonino, se sappiamo scattare, sappiamo creare un'arte un con, con, con la fotografia. E è importante quando arriviamo a dei livelli come fare servizi fotografi, fotografici di moda perché se non abbiamo eh, l'illuminazione giusta non abbiamo la macchinetta eh, che ha tanti pixel che riesce a cogliere tutti i dettagli è un problema quindi sì, la macchinetta conta però come ho già detto prima è il fotografo che fa la fotografia bene, bene Esaustiva come una buona assemblage, allora diventare modella o modello come dicevamo poc'anzi, carissima Isabella. È il sogno di ogni ragazza o ragazzo che ama ardentemente moda, abiti firmati, il fascino, i lustrini eccetera. Essere al centro della scena e i viaggi, quanto poi spingono verso questo settore, secondo te, il fatto di essere sempre in giro per il mondo, il foto... questo ti è passato un po' per la testolina? Allora, eh, credo che comunque il fare molti progetti, essere messi insomma, in mezzo a tanti progetti, possa far crescere una sicurezza nella persona che vuole intraprendere questa carriera, quindi... Sì, credo che possa tranquillamente aiutare, poi ovviamente... No, essere eh, uno stimolo in più. Sì, esatto, uno stimolo in più. Poi ovviamente c'è anche chi implode d'ansia, ma quelli sono dettagli, però la maggior parte delle volte è sempre un'esperienza unica che lascia sempre tantissimi bei ricordi, specialmente se viene fatto con eh, persone con cui si ha un particolare legame affettivo ma soprattutto dei, dei bravi professionisti, perché sì. stanno anche dei charlatani e degli improvvisati ai quali non dobbiamo mai dare assolutamente ascolto. E... <ride> no, scusatemi da casa, io sto guardando, vi giuro che sto guardando le vostre domande, non è che non le voglio fare perché vi trascuri, ma ho tante cose da chiedere a questi ragazzi io vi ringrazio veramente so che mi perdonerete perché mi volete anche un po' bene me lo scrivete tranne se non scrivete festeria quindi stasera non voglio fare domande da casa voglio far esprimere loro e quindi eh, il teatro è anche un'occasione di distrazione di massa secondo te io sono stato eh, tre sere fa a un evento meraviglioso prodotto da Marisa Laurito siamo stati al Trianon e parlavamo appunto di femminicidio e di bullismo un programma bellissimo anzi un applauso a Marisa che è un'artista straordinaria veramente straordinaria e ci sono stati dei racconti dal vivo di donne veramente che hanno avuto una vita bruttissima con degli uomini sbagliatissimi quanto distrae, quanto aiuta il teatro quell'ora di risate, quell'ora di ballo, quell'ora di musica è quanto è importante per la vita sociale, perché il teatro è anche questo, sì, no? Sì, esatto, neanche però per l'apposta hai citato un messaggio molto importante, è appunto il femminicidio, e noi abbiamo fatto anche uno spettacolo per delle scuole proprio per questo, questo, su questo argomento, però quando noi andiamo in una scuola o in un teatro, proponiamo i nostri spettacoli dicendo Uscirete da lì con, con un messaggio molto importante, ma vi sarete anche tanto divertiti, e questa è la cosa, questo è il nostro scopo. Sì, la, leggerezza del... la leggerezza con cui trattiamo alcuni temi, ovviamente, perché altri non possono essere um, trattati in maniera diciamo divertente, ecco, però. Uh, noi cerchiamo di regalare delle emozioni soprattutto divertenti, un po' più spensierate in quelle due ore, insomma un'ora, due ore che passano in teatro e quindi è importantissimo in realtà. Guarda, i, I nostri ascoltatori per dimostrarci che ci seguono fanno le foto e me le mandano, sono meravigliosi, <ride> veramente grazie a tutti quanti voi che ci seguite da casa veramente per me è un grande privilegio entrare nelle vostre case soprattutto a quest'ora, siamo in fascia Presela serale e dopo di noi ci sarà il TG Presumo e parlavamo di veramente socializzazione e un po' come scambiatevi un segno di pace perché poi con il vicino di Poltroncina uno scambia la battuta ma guarda sì. quella che ha detto, guarda quello come va ci sta anche il bullo <ride> in teatro, che fa anche un pochino il fessacchiotto vedendo ballare un aneddoto? ce ne sono, tanti. <ride> sì, ce sono tanti. tanti troppi troppi e io troppi. sono fra quelli rido anche di me stesso perché mo, mi sono impaperato dopo quasi dieci anni di attività ce ne no. sono veramente troppi per questo ride perché... eh, sentiamo No, sentiamo perché ora non mi viene No, non ti viene? Poi no. veniamo anche noi, eh ragazzi, se volete. No, come assolutamente. <ride> assolutamente. No, nel senso ah. dico parlate con noi, non fra di voi. No, e il problema è che essendocene tanti di aneddoti che succedono in scena proprio davanti e noi non possiamo ovviamente farlo notare al pubblico e ridiamo, tipo non parte una base. A proposito della base, il maestro Ciro Perna che ci fa le basi, però ciao, beh, Ciro. gli arrangiamenti, ciao, maestro, eh, però no, ce n'è uno in particolare che mi, mi permetto di raccontare io in realtà perché è successo proprio a noi, e in scena una ballerina aveva gli, i lacci slacciati ah, e sì, durante la, la, la, la, diciamo la, scena, la scena io proprio mi giro verso l'attore che c'è dietro di me che stava parlando, stava dicendo la battuta e faccio sulla scenografia, e inizio a dire alla ballerina guarda c'è la e lui mi si gira con nonchalance e dice che c'è? In scena Bellissima. in scena, però, questa cosa, e immagina le risate che in realtà noi volevamo fare, oppure la Quindi sua non dizione registrata sì, succedono spesso e, e poi Precchio. anche un'altra cosa, io sono molto fissata con l'addizione, molto, e lei in scena ha solo un Quindi difetto. è fisso adesso che mi sono impapocchiato? No, no, ma non è che lei parla di <ride> proprio <ride> di proprio <ride> degli accenti. Con le con le Quindi dico bene con b E io ho messo bini. una battuta io ho messo una battuta. Questa battuta che dice appunto Sara cos'hai? Sei pallida, e lei dice: Non mi sento bene. E lo dice: ah, sì. sentono così, ora l'ho marcata, <ride> <Dicendolo così, ride> ecco, e succede questo in Ed scena, e quello che succede in scena, tra l'altro, è questo, capito? E noi non possiamo ridere, però. E quindi succede di tutto: pure lui si dimentica sempre le cose, ok. vince? dai, eh, ragazzi, ti tocca dai, cosa dimentichi? <coughs> Eh, dimentico, <ride> Ma il problema ve lo studierete Dai, Racconta sì, sì. di Gris, certo. racconta di Gris Ah, questo mai. è un aneddoto bellissimo Quello di Gris Ah, okay. che ah avete fatto anche Grise. No. No, no, perché in questo spettacolo, spettacolo facciamo vari Ah, c'è uno spezzone? Sì, esatto C'è, appena, l'analitato di Grise Che praticamente il, la base musicale fa prima due giri E poi devo, devo attaccare, insomma, con, con, la, con canzone. la canzone E... Ah, ah tu mi, canti mi sono, anche? Sì, sì, sì. Tutti Dopo voglio sentire cantiamo. un pezzo da tutti e due veloci sono... eh? Ma pure lei canta, eh? tutti e tre cantiamo Mi sussurrate un, un pezzetto velocissimo perché noi abbiamo 5 minuti ancora è, è volato allora, avete visto? Ah, Avevate che... tanta paura tutti quanti eh, io sono mezzo ciecato abbiamo ancora dieci minuti a disposizione quindi un altro giro di domande ok e quindi doveva partire insomma questa dovevo partire a cantare soltanto che mi era un attimo distratto per cui uh, sbaglio l'attacco lei sì, è stata molto brava in scena perché ha interpretato perché il suo personaggio è un personaggio un po' acido un po' uh, quelle... quelle antipatiche che sono so, so tutto io insomma e quindi stoppa dice no maestro si fermi non è così che iniziano. inizia la, e così io ho fatto rivedere la canzone e poi la da casa o dal teatro. Sembrava fatto apposta. Sembrava, sì, sembrava sì, apposta. una battuta del cotone, esatto. Invece Vedi? è stata brava, lei, sì. è, è stata brava, ma soprattutto è riuscita a mettere una truppa. E... Torniamo a te, Isabella. Allora abbiamo parlato dei sacrifici del lavoro, ma quanto ti distoglie dallo studio non lo abbiamo detto tutto questo? <ride> E abbiamo toccato una nota dolente. Come stai andando a scuola? Meglio non parlarne. No dai, no, bene. Non bene. con tutte le materie. Allora, che, cosa stai frequentando come scuola? Eh, liceo delle scienze umane opzione economico-sociale al liceo Virgilio. Perfetto, di Pozzuoli presumo. Sì, ah veramente, abbiamo sì. fatto uno spettacolo per loro. Sì, sì, sì, sì, sono venuti a vederci al... A Romeo e Giulietta, perché abbiamo fatto Romeo e Giulietta e loro sono venuti a vederci. Che carina, eh, ragazzi, la casa. Guarda, la professoressa questo, Carbone. Questa è la bellezza no, dei no, punti di vista. Il nostro punto di vista ma è quello di far la dialogare. Non so di nome, ma non so cosa ne <ride> E eh, no, tra l'altro adesso... E ah, la signora del quarto piano, fece la spesa quel giorno. Allora, mi vuoi dire? Lo no, vogliono sapere, come vai a scuola? Perché le mamme che ci stanno seguendo in questo momento e la figlia che. Dice, Mamma, hai visto? Eh, Anna no, Bella va bene, va bene. fa... Me la cavo. <ride> Ecco. Me la cavo. Non mentire, ti sta già crescendo il naso. <ride> no, potrebbe fare di più, ma va bene. Va bene, siamo no, sul 6, come media? Sul 6, andiamo. Quindi va mezzo 7. Io non ho mai superato il 6, figuratevi. Sono l'ultimo a potere dare lezioni. Allora, il soggetto, tu cammini per una strada, vedi qualcosa e ti affascina. Come nasce sì. un soggetto? Parlo a lei. Mm, cioè... Allora mi piacerebbe andare in giro e scattare, essere affascinata, però un quello, che, seduto, faccio, quello per... che faccio io, c'è cioè, tutto uno studio dietro... Cioè, abbiamo si sente l'accento milanese di questa ragazza? <ride> <ride> abbiamo un team, eh, io ho un team e insieme studiamo eh, cosa far uscire per quel brand oppure che cosa è l'argomento per quella rivista. Eh, quindi c'è tutto uno studio, un lavoro, intorno, un lavoro, sì. Che può uno vede il prodotto finito e finale, sì. però non immagina quasi mai quello che c'è dietro. Mm. Qual è la parte che ti dà più fastidio fare del tuo lavoro? Eh, la post produzione <ride> delle foto, quindi il dopo quindi sistemare, la modificare la, la correzione sì, di, sì, dei lavori sì, sì, correggere magari degli orli, sistemare dei vestiti allungare abiti eccetera eccetera eccetera questa è la parte più noiosa che allora, di un noi fotografo Allora, abbiamo, credo. ci dicono dalla regia voi da casa fortunatamente non vedete Gianluca che sbraccia da dietro alle telecamere Abbiamo ancora un po' di minuti da spendere, quindi adesso ripartiamo da Chiara, vi do un minuto e mezzo a testa, va bene così? Okay. Quindi Chiara noi abbiamo parlato un pochino di quello che è lo spettacolo ma soprattutto abbiamo eh, ben spiegato qual è il soggetto ed è un soggetto importantissimo che lancia dei messaggi veramente molto legati a questo tempo. Non abbiamo parlato, però, anche se l'abbiamo quasi accarezzato il pubblico. Di solito io ho partecipato a qualcosa teatrale, ma in maniera molto amatoriale, perché, come avete visto, sono un po', eh, come diceva mio nonno, che è nato a Parigi, un <coughs> pochino zezzo, quindi il zezzo è il famoso attore francese. Le prime file sono le più catastrofiche in un teatro? Sì, ma anche perché tutti pensano che nella prima fila si, può, si veda meglio, invece non è vero, più va indietro più si vede meglio e le prime file sono lì attentissime a ogni errore, ogni cosa che succede, la prima fila è lì che ti va guarda sbagliare sbagliato, è vero, questa è una cosa vera, chi è in prima fila è un po' più il criticone ecco, di, dello spettacolo, chi invece sta più dietro come se si sentisse, eh, vabbè, su dietro posso anche commentare, però sono sempre più simpatici, chi sta dietro. In prima invece, invece a te volevo chiedere un'altra cosa, Annalissa, ritornando sulle prime file, però sono quelle che aiutano tantissimi certi attori, per esempio eh, ho abbonamento a un teatro del Bomero dove abito e c'era un signore che si chiama Siani, non so se l'avete sentito nominare e lui quando vede i capelloni come me diventa il capellone <ride> diventa un attimo il soggetto quindi io lo, lo trovo eh, non, non veramente molto professionale chiedere aiuto alla Al presenza pullelo, sì. o a un limite o a c'era uno a fianco a me che ogni tanto si addormentava, e là lo posso capire, è una battita. Ma quando poi, po, po, po, po, tutto la, eh, avete mai utilizzato il pubblico, per, non per schermirlo, <ride> ma per far ridere tutta la sala? No, questo no, proprio perché noi facendo musical... Non fate quel genere, no, no, no. La filato, filato, quindi... non lo fate ancora, però è quello che fa cassette e fa guadagnare un po' di soldi, ai eh, ragazzi? eh. eh però messe. diciamo che la prima fila è costretta ad applaudire per forza, quindi questa cosa. Non ti piace. No, ci sta pure la prima fila come me che a volte è che quando non gli piace una cosa, ah, okay. resta non, non me ne onesto. faccio, sì, non me stato. ne faccio Beh. proprio nulla. Qualche fischio per macchia, non eh, ci voglio dire. No, ci è mai capitato no, fino no, adesso fortunatamente la musica è forte me che noi sentiamo, non... esatto. La musica è forte, non le non sentiamo. Allora, l'abito più bello che ti ha fatto proprio impazzire che hai indossato? Allora, è uno che avevo comprato insieme a mia madre per andare al Teatro San Carlo Ah! ed è stato penso l'ultimo shooting che ho fatto con me. Meno Benissimo. male che non c'è la mamma dietro le telecamere. <ride> Quindi? <ride> eh, ragazzi, noi siamo in un salotto, questo è il salotto di Sergio Angrizzano, si chiama Punti di Vito, ma è un po' casa mia. E io vedo che il regista mi vorrebbe strangolare perché però perché esco fuori scaletta fuori copione ma io improvviso insomma sono, sono una vecchia tacca televisiva dimmi dimmi sì, c'è la mamma dietro alle telecamere <ride> l'avrete capito da casa quindi sì. teatro San Carlo un vestito preso sì. con la mamma e nulla andai lì con un mio amico e però me ne innamorai lo comprai tipo due giorni prima ma in me ne innamorai ed è quello lì uh, dell'amico, no, dell'abito <ride> de, Sì, l'abito dell sì, è quello lì, uh, rosa. Carne, penso sì. non penso si veda, però dalle foto no, perché no. Ma non sei però più. innamorata semplicemente di quell'abito senza fare nomi. Fai solo i cognomi. Il servizio fotografico più brutto che hai dovuto fare, no, non posso. <ride> Non io posso. posso Io mi diverto di imbarazzare sì, Lui gesticola, siamo, siamo in chiusura quasi Veloce, o voglio sapere Non no, da qua se non me lo dici Non, non lo me... posso dire Il soggetto no. perlomeno No, no, no nome e cognome non posso No, Nome e cognome no, cosa hai dovuto fotografare Che proprio eh, che eh, Prodotto Qualcosa La licenziano? no No, è tutto bello <ride> quello è che faccio. <ride> Molto tempo Cristiano, questa ragazza già le vogliamo bene. Noi veramente siamo arrivati in chiusura e abbiamo ancora uh, tre minuti, però io questi tre minuti li voglio innanzitutto utilizzare per ringraziare questi ragazzi che hanno avuto la pazienza anche di sopportarmi e soprattutto di ringraziare voi da casa. Voglio fare una cosa che non faccio quasi mai nel corso delle puntate, io devo ringraziare gli sponsor che ci permettono di andare in onda tutti i venerdì e ormai da otto anni e quindi hanno, e sono quasi sempre a parte qualche mutamento sono quasi sempre gli stessi perché vuol dire che il target che i risultati che abbiamo portato in questi anni sono stati soddisfacenti al punto da fare riconfermare la loro fiducia nel nostro prodotto. Eh, anzi, do una piccola anticipazione, noi a breve, a breve cominceremo a fare anche documentari delle produzioni televisive veramente molto belle, partiremo dall'isola di Procida, poi ne faremo un'altra importante che già è, è, è un progetto pilota, questo qua, che è qui in un monumento napoletano meraviglioso di cui non posso anticipare neanche ancora il nome perché ci manca una firma sotto le autorizzazioni io intanto voglio ringraziare eh, Chiara Biagini produttrice e regista, giovanissima, bellissima un sorriso meraviglioso, non come quello del suo papà che è orrendo, <ride> che è un mio amico da tanto tempo e io non sapevo che avesse una figlia artista Lo, veramente, poi dopo gli tiro le orecchie poi eh, la nostra bravissima e bellissima Annalisa Normale. Che posso confermarvi? A fine trasmissione, ho fatto una battutaccia all'inizio, veramente di normale, sta ragazza non ha nulla. Quindi all'inizio era un dubbio, adesso abbiamo una certezza. Una, una, certezza. Certezza. una certezza. Vincenzo ho capito bene che è un pochino la vittima di queste da, due streghe. Da, da, oh no, e no. quindi io tifo per lui, ma non perché sono mascherista per l'amor di Dio, però lo vedo un po' la vittima di queste sì, due sì, altre certo. eh. Annalisa è, è, è un, un fiorellino meraviglioso, io le auguro veramente tanta fortuna, le auguro di realizzare i sogni che si è prefissata, su Melissa non voglio dire niente perché è stata cattiva, non mi ha dato le risposte che vorrei, però è una, una meravigliosa artista. A voi eh, dico grazie, vi auguro una buona serata, una buona cena, noi ci vediamo venerdì prossimo, stessa ora, stessa rete stesso conduttore purtroppo per voi quindi a venerdì prossimo punto di vista chiude questa puntata alle cuori di sfogliatella siamo a corso novara 1e 1f Piazza Garibaldi 93 94, via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Corri di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 zero otto uno nove tre otto sette uno quattro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 Telefono 081-1933-8714.